Nice to meet you, un appuntamento ormai già atteso. Sì, è il settimo anno che facciamo questa festa, tutta dedicata al gelato artigianale, quindi al miglior gelato che esiste sul mercato italiano. Ed è una festa che serve proprio a significare la profonda differenza tra un gelato artigianale e un gelato industriale. Nella qualità, nel gusto, nella, nella forza nutrizionale Tutte quelle cose dove l'artigianato è leader sicuramente e dove esprime il meglio di sé. Quest'anno c'è questa collaborazione con la nocciola di Avenida, sicuramente vi eh, domanderanno come mai la nocciola Dunque, eh, la nocciola viene perché noi abbiamo deciso quest'anno di fare il premio qualità su una specificità del territorio campano. e chiaramente il discorso era tra lo scusato per la costiera margitana e la nocciola. Quest'anno abbiamo preferito le la e abbiamo scelto un consorzio che esiste, quindi una cooperativa di produttori agricoli che stanno nella Vellinese perché la maggior parte del fatturato della nocciola avviene in quella zona della regione. E quindi abbiamo stabilito un rapporto di collaborazione finalizzato quest'anno, lo faremo con la show, l'anno prossimo sarà un prodotto, sempre un altro prodotto, della filiera agricola del, prodotto, del territorio, intendo cambale perché è una festa che dopo fare per i visitatori la possibilità di assaggiare il vero gelato artigianale ma anche la possibilità di poter conoscere da vicino come si realizza un gelato perché non mancheranno anche per questa edizione gli appuntamenti conosciuti quindi. Sì, ultimamente sono con Angelo Brasso, che è un importantissimo maestro Italiana, che in piazza farà il gelato, quindi si vedrà come si fa il gelato. C'è un appuntamento anche nutrizionista perché il gelato può essere eh, come dire un prodotto data passeggio è anche un ottimo riferimento e poi avremo la presenza del tartufo di pizzo calabro che è una novità tartufo di pizzo calabro che è una specificità è una, come dire, è una punta di qualità altissima della tecnica del santuario e sarà presente nel gioco del mondo per anche... Vabbè, ma... È un appuntamento ormai atteso, importante per l'economia di Salerno e per valorizzare ovviamente i prodotti anti. Permettermi innanzitutto un riscontro un... personale. Io due anni fa appena insediato alla presidenza della Camera di Commercio, dopo due o tre giorni ho fatto la prima conferenza a stando per iSmitt, quindi ci sono legato anche affettivamente e diciamo che ha portato bene. Detto ciò è un'ottima iniziativa, la CLAI è un'associazione di artigianato molto attiva e molto presente sul territorio, ma anche con delle iniziative di grande qualità. Questa è, una, non ricordo bene quale edizione, ma in sostanza è un'iniziativa che è già ha preso piede. E il problema è sempre quello, mettere in evidenza rispetto all'appiattimento di quello che può essere il genere alimentare in un uso comune di quello che troviamo nei supermercati, trovare la specializzazione e dove c'è qualità ovviamente c'è un forte interesse, sempre di più. questo vale nel piccolo della nostra realtà, del nostro territorio, dell'Italia, nel piccolo dell'Italia poi vale a livello mondiale, perché se l'agroalimentare italiano, che è agroalimentare, massima qualità è sempre più desiderato nel mondo vuol dire che la qualità paga, anche perché lì dove nei Le paesi si alza il, il, vita, il livello di vita, si alza il tenore di vita dei paesi che in qualche maniera hanno fatto notevoli passi in avanti, c'è la richiesta di prodotti di maggiore qualità. Io dico sempre, con di uscire un po' dall'altra, un'iniziativa specifica molto meritoria di SMTU. Tenete presente che il fatturato mondiale dell'Italian Sounding, cioè di tutti i prodotti che hanno nome italiano ma non sono italiani, sono i fatti contraffatti, è 5 volte quello che è la vera produzione italiana, quindi questo lascia immaginare quanto desiderio di qualità italiana c'è, nello specifico parliamo di gelato, un prodotto che tutti apprezziamo perché io rispetto a quando ero avevo parecchi anni in meno, è uno di quei prodotti che si è totalmente desto prima il gelato lo legavamo solo al periodo estivo oggi è un prodotto che si mangia tutto l'anno questo merito sicuramente di chi l'ha prodotto in qualità e con grande qualità è diventato di fatto un dolce sostitutivo di quello che è la normale pasticceria è ovvio che quando la qualità eh, c'è paga e quindi noi dobbiamo come sistema economico essere lieti che accadano queste, questi eventi di presentazione ma anche e soprattutto che ci siano imprese che facciano prodotti che veramente sono genuini e apprezzati da parte. po' Nel tuo discorso si di rilegge gli approfondimenti sui dati di vista dell'occupazione militare la ripresa c'è, cioè, non c'è stata nel centro-nord, sono aumentati gli occupati a un livelli pre-crisi del 2008 ma non assolutamente. invece c'erano almeno 300 da persone ma guardi, la, la, la, la fonte dei dati a poco proprio se non vedo, da dove si vede da dove si parte il dato sostanziale e lei ha detto che la crescita c'è stata, io dico che la crescita c'è, perché non ci deve far cantare un nel senso che abbiamo un recupero rispetto ai dati negativi del passato, io l'ho ribadito in più occasioni, però non perdo occasione di ridirlo. Noi abbiamo perso 12 punti di PIL nell'arco dell'anno 2008-2015, che significa che se siamo scesi da una montagna di metri venne recuperati 200, vuol dire solo aver invertito la rotta ma non essere ritornato a quei livelli. Detto ciò, anche l'occupazione è figlia della crescita. Ricordiamoci, il lavoro non nasce per decreto, per cui se c'è la possibilità e gli strumenti a disposizione per gli investimenti ci sono in regione Campania, devo dire anche più del resto del paese, e allora pensiamo all'industria 4.0, pensiamo alle aree di crisi non complesse, pensiamo ai contratti di programma, pensiamo anche a quelle che tutta l'incentivazione che in qualche maniera ha consentito investimenti recenti penso il 12 andremo a Benevento perché la Nestlé presenta questo grande insediamento della sua pizza sul gelato, poi c'è molta... Uh, fermento, cioè fermento positivo. È chiaro che da questo poi nascono i posti di lavoro. Uh, il ritardo del mezzogiorno uh, sull'occupazione però consentite, poi quando il dato riguarda la fascia, come vedo, sento dire nel TG 15-24 anni, io poi rimango anche un po' stupito perché se parliamo di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni, non credo che sia un dato che ci possa spaventare o che sia di forte attendibilità. Mi preoccuperei più dei 24 e 34, se mi consente. Allora sotto questo aspetto bisogna essere: ciò detto, il problema non è che non esiste, il problema vero e reale oggi è l'occupazione giovanile, anche perché è chiaro che innalzando l'età, la pensione automaticamente freni l'ingresso delle nuove reali dei giovani nel mondo del lavoro, ma su questo credo che qualsiasi governo quello che c'è e quello che ci saranno non ci dovrà lavorare seriamente questo è il vero, cioè, il problema giovanile è forte e poi speriamo che la ripresa si possa, perché poi non bisogna perdere l'occasione. Questi dati sono positivi, ci volevano dopo tanti anni di crisi, noi siamo qui a Salerno, ognuno di noi se tutti gli occhi pensano a quelle realtà imprenditoriali di cui parlavamo per anni per decenni che non esistono, comprendiamo bene che il problema, la crisi ha segnato fortemente il tessuto economico e anche dal punto di vista nazionale del nostro territorio. Dobbiamo, Dobbiamo ovviamente lavorare per cogliere questa occasione di ripartenza. Ah, ripresa ci sarà anche a